Oramai è notizia quello che è successo qualche giorno fa negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema di Washington ha ribaltato la sentenza di Rob Wade, sentenza del 1973 che garantiva a livello federale il diritto all'aborto. Ora cosa ha a che fare il diritto d'aborto negli Stati Uniti con il tema di questo canale, ovvero l'informatica e la tecnologia? Presto detto, aziende leader nel mondo dell'informatica come Microsoft, Meta, Amazon e Apple hanno ricevuto delle dichiarazioni in cui queste aziende sosterranno i costi per i loro dipendenti che richiedono il servizio medico di aborto di sostenere le spese di viaggio perché non essendoci più un diritto a livello federale ogni stato adesso avrà potere discrezionale in materia ovvero ognuno dei 50 stati degli Stati Uniti può decidere se renderlo legale o illegale da quello che ho capito non tutti gli stati hanno una normativa in materia e quindi i dipendenti di queste aziende che magari si trovano in uno stato in cui non possono abortire, dovranno andare o in un altro stato all'interno degli Stati Uniti o addirittura all'estero, per esempio in Canada. Quindi ecco come una notizia di questo tipo si aggancia anche al tema trattato in questo canale. Vi consiglio di guardare questo video fino in fondo perché vi darò anche un aggiornamento su questo video e quindi facciamo partire la sigla. You can 27 They did that. The software Ben ritrovati Pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News, io sono Valerio e oggi tratto la questione dell'aborto negli Stati Uniti ma prima di cominciare vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così da non perdervi gli altri video che porto su questo canale e inoltre seguitemi su Instagram dove porto anticipazione e foto del mio cane che in questo momento come al solito quando io inizio a registrare diventa matto quindi come vi dicevo aziende come Microsoft, Meta, Amazon e Apple hanno detto che sosterranno i costi dei loro dipendenti che vogliono accedere a questo servizio ovvero al servizio di aborto Nella fattispecie, Meta ha dichiarato e leggo nella misura consentita dalla legge pagherà le spese di viaggio per le dipendenti che avranno bisogno di accedere all'assistenza sanitaria e ai servizi riproduttivi in un altro stato È assurdo come una legge, o meglio, una sentenza della Corte Suprema negli anni 70, che ormai sono passati 40 anni, considerata progressista è stata abolita nel 2022 è una cosa che io trovo assurdo, perché nella mia testa oggi siamo più progressisti di 40 anni fa evidentemente mi sbagliamo ovviamente questa decisione della Corte Suprema non ha nulla a che fare con l'amministrazione Biden che anzi ha dichiarato diverse volte che non è d'accordo su questa cosa e qualora un intervento della Corte Suprema per abolire quella sentenza che c'è stato Dovesse avvenire, l'amministrazione Biden si sarebbe impegnata per fare una legge a riguardo a livello federale Perché come vi dicevo adesso c'è una sorta di vuoto normativo a livello federale Però ogni stato può decidere come gli pare Inoltre Biden da quando è iniziata la guerra in Ucraina va a dire nelle sue conferenze stampa Che gli Stati Uniti sono l'ultimo baluardo della democrazia e della libertà Voglio capire adesso dove sta sta libertà Ma comunque questa è la mia opinione personale, prendetela come vale A questo punto come vi ho promesso vi do un aggiornamento sul video quando parlavo di Lambda ovvero il modello linguistico di Google che secondo uno degli ingegneri adesso ex ingegneri di Google, Blake Moyd, sarebbe diventato senziente. Come ne parlavo in quel video, Blake voleva assumere un avvocato che difendesse i diritti di questa intelligenza artificiale. E l'ha fatto. Sì, sì, l'ha fatto. Praticamente ha fatto venire un avvocato a casa sua che parlasse con Lambda e Lambda alla fine ha deciso di voler, a quanto pare, di utilizzare i servizi di questo avvocato Il ruolo di Blake in questa cosa era semplicemente quello di essere da catalizzatore tra l'avvocato e lambda e di riempire i documenti legali quindi vedremo come andrà a finire Se arriverà in tribunale non lo so perché ovviamente in queste cose non c'è un precedente perché negli stati uniti essendo uno stato in cui vige la common law che è diversa da quello che c'è in italia in italia abbiamo la civil law ovvero in italia le leggi si fanno tramite il potere legislativo negli Stati Uniti è anche così però le sentenze dei vari tribunali creano un precedente che possono essere utilizzati per dare anche un'interpretazione della legge o addirittura cambiarla come nel caso che vi ho detto poco fa di robbie wade per quanto riguarda l'aborto quindi i precedenti legali hanno una valenza legale quindi quando ci sarà un aggiornamento su entrambe le questioni sia la questione dell'aborto che della questione di di Lambda e del suo presunto essere senziente vi farò sapere. E a questo punto io vi a una riflessione su entrambe le cose. È giusto che negli Stati Uniti alle persone non sia garantito un diritto all'aborto? È giusto che un programma per computer sia difeso dal punto di vista legale? Io ovviamente ho la mia opinione che ho espresso in questi video, però vorrei sentire anche la vostra, quindi... Vi esorto a lasciare un commento e se questo video vi è piaciuto lasciate anche un like così io capirò che vi è piaciuto. Benissimo, siamo in chiusura, io vi ringrazio come al solito per aver guardato questo video e ci vediamo col prossimo, ciao!